e le 20 met mettoni in gruppo e le 20 no, devo dare e devo dire una cosa io molto importante ah, sì. scusami no, sei... ah, eh, qui c'è la nostra cara amica cantante Gisela che insieme anche a Santina Amici da parte del in Napoli è un belico del mondo e quindi vorrei presentarle a tutti perché sennò sono io un difetto fai ci Gisela grazie Grazie, veramente per me è un piacere stare qua insieme a voi, soprattutto ne avevo una curiosità immensa. Di stare con la casa tua, e grazie a Milena che mi ha invitato, grazie all'Associazione Meridionale del Mondo. Siete le persone meravigliose. La cultura è così: eh, bisogna portarla avanti con amore e con tanta, con tanto, con tanta gioia. No? Anche nei momenti di frustrazione, nei momenti di tristezza, in questi momenti che abbiamo vissuto, due anni fa, che ancora no, no, diciamo, non è finito però abbiamo avuto la forza sufficiente di portare avanti questo grande mistero perché ancora è un grande mistero di come è nato tutto ciò eh, e perché siamo usciti di questo giusto per l'amore perché attraverso di questo è nato anche il mistero della tecnologia è lì dove ci siamo incontrati tutti quanti attraverso il streaming online, chat e tutto quanto e anche se non potevamo abbracciarci, baciarci e vederci diretti agli occhi siamo stati in questa connessione eh, sui social eh, grazie mille veramente, e grazie anche a te Angela per tutto ciò che, detto, che abbiamo donato che in questi due anni. Mica pensare che voglia senza cantare una canzone. Ah. <ride> ah, cantante. Ah. Ah. Diciamo. E allora, un allora che le posso cantare <ride> <ride> No, no, non no. no, sono, eh. Eh. che ci siamo fare. De, de, de. In questo caso la canto sempre in spagnolo, nel senso de, de. che io sono una cantautrice, porto avanti col maestro Giovanni Caruso, le nostre canzoni inedite visto che stiamo parlando di poesia perché non interpretare una canzone che ho scritto per le mie ragazze che si chiama Il tuo primo bacio Il primo bacio uno dice sempre il ragazzo, no? uno desidera quel ragazzo ma in realtà il primo bacio sia ai uomini che alle donne lo ha dato sempre la mamma Bene. Bene. e perciò il tuo primo bacio è... dice Come così a capire Mi nena mira tu primo beso te lo doy io lo soñaste, lo deseaste e in tu corazon, para sempre Que tu primer beso, te lo doy yo. Bajaste dulce tu mirada, Para darme tu luz de mujer. Mi nena, mi niña mujer, Tu primer beso, te lo doy yo. Ay. per la nostra amica bellissima so. assolutamente sì. si metterà in contatto <ride> con te vedrai le sue notizie qualche fotografia simpatica e vediamo di fare